Salve, oggi vi faccio vedere come decorare una torta per Pasqua e per la primavera con quello che si ha in casa o quasi. Ho fatto con una preparazione una torta al limone. La lasciamo raffreddare e la mettiamo in un piatto piano. Adesso vi faccio vedere come disegnare semplicemente un cestino su un foglio facciamo un ovale e un ovale da questa parte Eccolo qui il nostro cestino, è veramente facile! E andiamo a tagliare dentro il cestino questa parte qua. Vi assicuro che anche chi non è bravo a disegnare ci può riuscire. Con un coltello bello appuntito tagliamo intorno al cestino. Ci vuole un po' di pazienza, eh? eccolo qua il nostro cestino ho fatto un segno sul coltello con la matita circa 2 cm per non bucare la torta ma solo scavare un pochino vedete? mi fermo al segno Adesso prendo le fragole che avevo già preparato con zucchero di canna e eh, limone e le vado a mettere nel nostro cestino. Con dell'aceto balsamico adesso mettiamo in valore il mio cestino. Potete farlo con del caffè, del cioccolato, insomma quello che avete in casa. qualche fiorellino possiamo fare anche dei fiorellini con il nostro resto di torta